Ciao sono Massimo Fenu, direttore della Maga Global Italia e in questo video ti spiegherò in che cosa consiste il corso di difesa personale pensato e voluto da confartigionato per le donne imprenditrici e lavoratrici. Non c'è niente di peggio che perdere un'occasione che ti può dare benefici sì dal giorno successivo in cui l'accogli. Basta con la solita difesa personale, mosse terribili, cattive, super killer, ma che in verità non sai mai se funzionano o meno. E questo perché? Perché se la mente non è preparata, il corpo non esegue. Quello di cui hai bisogno non sono tante tecniche, tante mosse che alla fine ti faranno sentire solo più confusa. Quello che hai bisogno è di un percorso differente. Quello che ti propongo è un percorso diverso, basato su una metodologia moderna. Non è magia, ma lavoriamo in modo tale da sviluppare quelle che sono le tue potenzialità. E lavoriamo su quelli che sono i blocchi dettati da quelle che sono le tue paure. Ci segue un percorso psicofisico, una parte fisica a basso impatto perché cioè non devi essere Wonder Woman per poter applicare queste tecniche altrimenti il primo giorno che è un raffreddore non funzionano e un percorso mentale in cui si parte da quelle che sono le situazioni che temi, che ti fanno paura e che credi ti possono bloccare per comprenderle, lavorarci su e sbloccarle. E che cosa ottieni? Beh in verità essere più sicura è solo uno dei benefici che ottieni. Uno riguarda la gestione dello stress e quindi riuscire ad essere operativa e performante anche in situazioni di alto stress. L'altro riguarda il fatto di riuscire a capire la vera natura dei problemi, ovvero sia quando c'è un problema capire il problema del problema. E infine sarei capace di riconoscere quelli che sono i tentativi di violenza psicologica e di disinnescarli. E questo è tutto, la scelta ovviamente è tua, come sempre.